Purtroppo sono arrivato qui E questa è la grandissima casa C'era scritto Credo che lei possa sentire i tuoi passi Sto sentendo un rumore Terrò la spada in mano giusto per sicurezza ah, Brutta schifosa puzzola Puzzola che non sei altro che Mi sta cacciando Ho solo mezzo cuore Vattene via oppure te ne pentirai amaramente Questo è il canto del chihuahua sai Basta vai via Non ti conosco Tu non esisti tu sei solo nella mia immaginazione, lo sai questo, vero? Tu non esisti realmente. Questa è la cosa più brutta da dire ad un fantasma. Dovete dirgli così. Così, infatti, diventa veramente la vostra immaginazione. Eh? Sei solo la mia immaginazione. Tu non esisti. Ah, adesso non ci sei più, infatti. Vedete? Ha funzionato. È sempre un ottimo consiglio questo. In realtà, loro hanno paura se tu gli dici così. Ho un'armatura in pelle. Beh, almeno questo... Direi che può essere utile, fantasmi mi stanno un po' sul cavolo, dovete sapere questo E voglio fare una sfida adesso con questo fantasma, sopravviverò qua adesso per ben altri 5 minuti Con un fantasma che mi sta dando la caccia, vieni qua, fatti vedere Dato che sei così forte, ho sputato credo Allora... <ride> Dove sei, fantasma? Credo che comunque le cose siano invertite Non dovrebbe andare così, vero? Vabbè, ma sapete che noi siamo un po' diversi Fantasmino? Ah, C'è un segno che mi indica Che sei qua vicino nei pressi, eh Vorresti provare la mia spada <ride> Aspetta, cosa? Hmm. Ho un dubbio in questo momento Ho un dubbio, è un po' sas questa situa Fantasveino ti sei presentato Qua c'è il cimitero Qua c'è anche una chiave per poter uscire Cioè nel senso ci servono le chiavi chiaramente Oh, uh, Marta richiama il tuo scagnozzo Ok, Marta questo è tuo cugino eh, Questo invece è il nonno di Marta <ride> Marta per favore Richiama i tuoi parenti Per favore Sono diventato io Marta Marta questo è tuo padre Tuo padre è proprio brutto Tuo padre ha ah. ah. <ride> Sono stupidino Marta adesso devo, ho bisogno del cimitero Perché devo andare a sconfiggere i tuoi parenti Lasciami perdere Non ho ancora visto tua nonna però Marta Vorrei proprio vederla vediamo Ah, non c'è qua Forse qua è tua nonna Eccola Che bella che è Una chiave Ho trovato una di queste chiavi La chiave del basamento Dunque ci deve essere un basamento in questa chiave Cioè in questa casa Dovrebbe essere sotto quindi Cioè dico sotto la casa proprio hmm. Dobbiamo andare alla ricerca del basamento Perché potremmo partire da lì Per capire effettivamente dove altro sono le chiavi Dunque, dobbiamo trovare una scala che porta sotto. Niente. Perché sto salendo? Il basamento deve essere sotto. Credo che Marta sia vicina. Ho questa strana sensazione. <ride> via, via. Scusami, Marta. Scu Marta. Vattene via Guarda che non giochiamo più a nascondino Io e te Non giochiamo Io non ti do più il diario Non ti do più nemmeno una penna Quando devi scrivere sul diario La nota che la prof ti ha dato Ok Oh Non siamo più compagni di classe Io e te Chiaro Marta Vergognati Ti pare che devo ricorrere Alla magia non si può più dire quella parola Ragazzi ho trovato il basamento E in questo video continuerà a non vedersi niente Ma ditemi se vi piace questo effetto di cecità Perché io ho i miei dubbi Ho i miei seri dubbi e anche Giustamente no? Perché comunque Marta continua a darmi questo effetto Ma a me dà molto fastidio Bene bene bene Tecnicamente ora Marta non potrebbe più farmi niente Perché ho la mela d'oro Certo mi può ancora dare l'effetto di cecità Giustamente e, oltre alla mera d'oro però come ben vedete ho anche il totem del non morto Quindi Marta probabilmente che si trova qui sotto nel coso Che però anche se è un po' stancato Cioè vi devo dire un pochino la verità ah, Stancato Davvero troppo Forse riesco a scappare Forse riesco a scappare Via via via da qui Oh sei! Sì. Che bello finalmente sono riuscito a scappare da questa mansione schifosa Via maledetta mansione, non ti voglio mai più vedere Potessi, guarda, bruciare per me Iscrivetevi al canale Lasciate like, ci vediamo al prossimo video